Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlare, come avete letto nel titolo, insegnare la musica ai bambini Allora, per questo, in questo video purtroppo avremo bisogno di alcune cose Oltre alla tastiera avremo bisogno di una scotch di carta Due pennarelli, anche uno va bene, però io consiglio due e vi spiego dopo il perché e un paio di forbici, naturalmente non questo modello, anche un forbici normali, io con queste sotto mano e via. Allora, perché ci servono questi attrezzi? Perché i bambini, eh, giustamente, non conoscono che cos'è un pianoforte. Cioè, gli adulti, bene o male, quando gli andiamo a spiegare questo do, riescono a ricordare i tasti e, mano a mano che si esercitano, cercano di trovare... Eh, Modo per ricordarselo i bambini invece siccome non sono interessati a ricordare il nome ma più che altro a divertirsi e eh, dobbiamo trovare un modo per cercare di eh, fargli trovare eh, un compromesso tra gioco e insegnamento eh, andiamo avanti e vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare allora in questo caso la tastiera è grande, essendo grande i bambini è meglio iniziare con una un po' più piccola, tipo questa. Questa qui è una tastiera adatta a bambini piccoli. Piccoli parliamo dei 3-4 anni per iniziare. Che i tasti ben o male sono piccolini. Come vedete già ho dato un piccolo spoiler. E, e andremo a vedere. Intanto. Perché ci serve lo scotch di carta? Lo scotch di carta lo andremo a mettere qui, su due scale, non su una, su due scale, per cercare di vedere eh, cosa scriverci sopra. Andiamo insieme a farlo. Bene, una volta messo così lo scotch, ognuno poi deve trovare il suo modo. Eh. Io ho trovato questo piccolo trucco diciamo per velocizzare il tutto e andiamo a separare tasto per tasto i vari pezzi di scotch quando andate a prendere e a tagliare tenete sotto i tasti in modo tale da non stare a premerli vedete fate piano non vi fate male Adesso i tasti sono stati separati l'uno dall'altro eh, Fate bene in modo perché se sentite Si sente un po' il... Abbasso il volume Si sente un po' lo sfrigolio del, dello scotch sul tasto Però se infilate bene lo scotch non dovrebbe più farlo A posto allora, adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il pennarello nero, ok? E segnare come i tasti si chiamano. Quindi, DO. Ok, adesso, dopo che abbiamo fatto questo, cambiamo colore e scriviamo con il rosso i numeri quindi 1 2 3 4 5 6 1 2 6 2 6 6 7 Dopo aver scritto i numeri, sotto scriviamo le lettere in inglese degli accordi Un'immagine per vedere quali, è, quali sono. Quindi, All'inizio del tasto, qui coloriamo leggermente qui. Ok? Qui in mezzo fra Si sì e Do, diamo un altro muro. Perché facciamo questo? Questo lo facciamo per far capire al bambino l'area di lavoro. Sono una cosa di vista. Cioè lui sa, meno male, dove posizionare le due manine. E anche qui. A posto, fatto questo, possiamo cominciare con il bambino a trovare delle canzoncine. Ad esempio, Fra Martino Campanaro. In questo caso al bambino dovremmo fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 1. I bambini bene o male con i numeri, imparano anche i numeri, con i numeri riusciranno ad associare il tasto alla, alla nota. Mano a mano che andiamo avanti spiegheremo anche 1 e do, 2 re. Associando queste cose riusciremo, tra virgolette, a imparare le melodie, perché i bambini eh, impareranno solo con quello, con le melodie. Non mm, Possiamo spiegargli subito gli accordi, è una cosa troppo complicata, più avanti. Intanto facciamoli divertire con queste canzoncine fra Martino Campanaro, eh, oppure mh, ci sono dei cartoni animati in questo momento, In, in Me Contro Te, Peppa Pig e tanti altri quindi sta a voi naturalmente su online troverete anche voi eh, le note per quanto riguarda queste canzoncine basta scrivere eh, note più il titolo del, del cartone animato e verranno fuori su qualche forum qualche cosa se volete eh, qualche canzoncina io ve la posso insegnare con questo il video è finito ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao